Vogliamo lanciare un SOS culturale facendo arrivare questo testo tradotto in inglese sulle scrivanie delle principali 100 biblioteche e università del mondo affinché si accorgano e soprattutto prendano a cuore gli esponenti della comunità scientifica internazionale i nostri beni culturali e archeologici che in questo momento sono abbandonati dalle istituzioni. L'iniziativa fortemente voluta dal vice sindaco Fausto Pellegrino nasce dalla sensibilità artistica di Vittorio Alfieri che non nasconde la soddisfazione per la pubblicazione del volume ma sottolinea le enormi difficoltà riscontrate per arrivare fino a questo punto. Il problema è quello che accomuna molti altri aspetti della sicilitudine ovvero il bene privato, privatistico, piuttosto è quello, è spesso campanilistico, piuttosto che quello collettivo, comunitario. Eh, adesso sembra che qualcosa si muova anche grazie all'interessamento della Commissione Quinta Cultura presieduta dal dottore Greco e quindi se c'è già l'attenzione da parte della regione siciliana tutto quello che c'è sotto di loro eh, di conseguenza dovrà comportarsi.